C'est <coughs> parti. <coughs> I templari vogliono scoprire la natura dei manufatti. Le loro spie hanno consultato medici studiosi a New York. E hanno interrogato anche un gran numero di tribù. Già, mostrano il manoscritto a destra e a manca. Ma nessuno ne decifra la scrittura e tantomeno le immagini. Però abbiamo un nome. Sappiamo... sappiamo che Lawrence Washington fa girare il manoscritto. Lawrence Washington. Uomo d'affari, politico della Virginia e templare d'alto rango. Di recente è tornato dalle Indie occidentali. Il suo maggiordomo è stato visto ricevere un pacco. Allora quel pacco gli verrà consegnato presto. Shay, scopri cos'è e trova Washington. Fatto questo, indaga per bene a riguardo. Preparo la Morrigan. <tose> <tose> Because you would not be Siamo fortunati Quella nave ci porterà dritti da lui Io la fortuna me la creo, Liam okay, E Washington sì. sta Queste per esaurirla E sono pieni di nemici Spiegatele bene al vento E Bank in vista Ottimo terreno di caccia Molto capitano Sì. Eccola, lì! Bene, gente. Silenzio ora. Lawrence Washington è un uomo d'affari. Un pregriero, Un capo templare. Abbiamo perso le sue tracce un anno fa. Di recente ho saputo che era alle Barbados, ma non ho avuto conferma. Ora. Ora pensi che abbia qualcosa a che fare con il furto dei manufatti? Dico bene? Io non lo escluderei. Haiti non è lontana dalle Barbados e il suo ritorno alle colonie coincide perfettamente con l'arrivo dei manufatti. Non possiamo permettere che i Templari controllino le colonie. Comunque vada, Lawrence Washington deve morire. Mi assicurerò che accada. un blocco. Così non va. Shay segui quella nave fino a terra. Ci penso io. Fai passare la Morrigan da un'altra parte. Sì capitano. Segui il pacco e trova Washington. Allora, un bel blocco. Uh. E ricorda quello che c'è detto, Shay. Washington deve morire. Ugh. <sighs> I'm not gonna wait around to you're see how you're yeah, from Boston, did you? Hold! Uh, uh, <coughs> uh, uh. Keep your brains in your head. Where'd you think you were going? No. Yeah. Here. Grenade! There he is! You're fucked on that! Uh, uh, uh. uh. You're there. Un fucile. Ehi, hey, tu! Resta! Dove... Sei? Come può essere? Nessun rumore. Grazie del regalo, signor Washington. Questa sì che è una sorpresa. Non me l'aspettavo proprio. Ora devo trovare Washington e interrogarlo. Non ancora e speriamo che non ce ne siano Devo trovare Washington prima. Dopo mi occuperò dei manufatti. Prende i guai, Paolo. Cos'ha di speciale questa festa? È molto ricco, Si occupa anche di politica. Fratello, sei sicuro di non volerti sdraiare? No, sto bene, George. Occupati degli ospiti per me. Scendi in cantina e offri loro qualcosa di speciale. Certo. Signori. Mio fratello è un faro in una terra martoriata. Chiedo soltanto una cosa prima di morire. Lasciatelo in pace. Non deve essere coinvolto negli affari dei Templari. Non rispetteremo tale volontà, signore. Vi ringrazio, signore. Signor Smith, state per intraprendere il viaggio? Sì, signore. Tornerò con le risposte. Signor Wardrop, siete coinvolto anche voi dal manoscritto? Signor sì, ne scopriremo il senso. Allora vi prego di andare. Washington non riesce nemmeno a reggersi in piedi. Sarà meglio che tu abbia ragione, Liam. Perché sto per uccidere un moribondo. Un piacere. <tose> <tose> Bascerò un po' di... most extraordinary dream last night. Oh, boy. Sei in assassino. Non è mai tardi per sventare i piani templari, signor Washington. <coughs> Ma i miei piani sono già in atto. E poi, attirandoti qui... <coughs> Ho dato ai miei il tempo di fuggire. <coughs> grazie per aver abbreviato la mia fine. E grazie per avermi svelato il vostro piano, astuta serpe. No, maledizione! Devo sbrigarmi. Vi Spero che tu abbia portato qui la nave. Ciao! <totipo> non è un quello! Ehi, così non vale! Try, get pass, we're a stop, get a break! You're a break! Try, get past! we're a stop, Yeah. Lawrence Washington è morto. Mi sembri deluso. Ma Hai visto anche tu come era ridotto. Sarebbe comunque morto entro un mese. E altri due templari sono fuggiti. Stanno cercando il manoscritto e la scatola. Ma avevano i manufatti? Non lo so. Forse. Non ne sono certo. Allora hai fatto la cosa giusta per la coppia. Cercheremo dopo, Giorgio col morale sì abbiamo messo i bastoni tra le ruote forse ma da quel che diceva Washington non mi sembravano troppo preoccupati dalla perdita è ciò che vorrebbe fare credere sembra essere frammentato Quanto tempo è passato? Qualche mese, credo Quel virus non ci lascia accedere ai ricordi completi Leggibili ma in disordine. Tra poco nelle colonie scoprirà la guerra dei sette anni Concentrati tutti gli assassini Daremo il massimo Vero, zittone? La tenuta è triste ora che la signora Abigail e il piccolo Connor non ci sono più Già, ho visto Achille piangere È normale, no? È solo che non sembra triste Sembra furioso Mi preoccupa Sta affrontando la perdita Come tutti noi Lo so Ma sono passati mesi E non abbiamo fatto altro che cercare il manoscritto e la scatola Le sciassero ha una pista sulla scatola Incontreremo lui e Chevalier a saint John. Anche Chevalier? Allora il mio umore non migliorerà quando Achille ha detto che chi possiede manufatti può accedere a luoghi di grande potere... Non credo che ci capite nulla. Ne ho parlato a lungo con Adeuale. Crede che la scatola possa proiettare parole o immagini? Tipo lanterna magica? Sarebbe? Dai, come la lanterna magica che padre Connolly metteva nel seminterrato della chiesa. La scatola aveva una candela dentro. Davanti c'erano delle lastre di vetro. Noi vedevamo le immagini proiettate sul muro, come le, le cattedrali a Roma, grandi, luminose. Ah, sì, una cosa simile. Solo che interpreta anche lo strano linguaggio del manoscritto. Se le lastre fossero in latino, le tradurrebbe. Ma com'è possibile? Chi lo sa, temo che non capiremo mai come funzionano i frutti dell'Eden. al mondo alle ragazze più belle. Dipende da che cosa intendi per bellezza. Una fanciulla di Corfu e una di Oslo possono essere completamente diverse. Il vento non mi piace, Capitano Cormac. Vedetevi! Fuoco! Viene bene! Via! Fuoco! Stanno ricevendo manforte! Non sono ancora... Fuoco! A Got it! Opinioni come questa, che definiscono un uomo saggio. Il capitano è al timone. Attento capitano, c'è un gran brutto venti. Conviene pregare. Ah. Ben Beh, grazie. Ma io avrei detto la vani. Ragazze lì hanno nati che scegli mozzafiato e non si vergognano di metterli in bella mostra. Beh, senza nulla togliere alle ragazze di casa nostra, ovvio. No? Certo, per me a Galway ci sono le più belle gente. Sempre pronte a prestarti una moneta per una birra. Non mi dire. E poi quelle che ho conosciuto a Lisbona... Mm, erano destinate al convento. Occhi scuri e molto ben disposte. Peccato che non parlassi portoghese. Non che si parlasse tanto in quelle notti, eh? Opinioni come questa definiscono un uomo in tutt'altro modo. Siamo quasi capitano, il chasseur ci starà aspettando eh, Un piccolo prezzo da pagare per una pista sulla scatola Tua nave. Mi sono infilato in un vespaio Ho affondato tre navi con tutto il loro equipaggio Ma la l'haggerfalle ha quasi seguito Spero che a te sia andata meglio, le chasseur Certo Le mie fonti dicono che Samuel Smith abbia girato in lungo e in largo per scoprire come si usa quella strana scatola Ora è tornato dall'Europa Dov'è adesso? Ripara la sua voletta Se ti sbrighi potrai trovarlo Là. Eh, ricordi quei progetti? Ho chiesto a un armaiolo di costruire quella meraviglia per la tua nave. I cannoni di Mastro Pacol sparano più di una brigata di artiglieri e al doppio del ritmo. Grazie mille. Qualsiasi cosa per i miei amici. questo viaggio vogliamo andare signori ti vedo di buon umore Shane. perché non dovrei ho una nuova arma e presto avrò anche l'occasione di usarla e inoltre i templari sono sempre ben difesi e sono certo che smith non farà eccezione mi sono permesso di ordinare dei miglioramenti ora la morrigan è dotata di una che può rompere il ghiaccio ho sentito parlare di una cosa simile, ma non l'ho mai vista allora. Che mi dici di È vicino. Sì, naviga proprio in queste acque e potrebbe avere la scatola. Vediamo un attimo. Eccolo lì. Un tempismo perfetto. La fortuna non smette mai di sorriderti. Ci avvisti! All'inseguimento! Non sparare! Non possiamo danneggiare la scatola o perderla in mano. Questa corretta non va più veloce! Almeno la mia nave è degna di solcare le onde, chevalier. Il nostro messaggio è astuto, ma fuori dal suo... Il mio è Che cosa ci faccia qui? Chi è venuto per impostare qualcuno? O ha trovato i tuoi pirati? Riparando la nave, perciò gli è successo qualcosa. Se fosse stato attaccato da un mio alleato, lo avrei saputo. È tornato da un lunedì. Questa è la nostra occasione. Il controlla gran parte delle ricchezze dei territori. Se lo togliamo di mezzo, Washington ha dato la scatola dei precursori a lui. Deve avercela ancora. Scegli ha ragione. Prima la scatola. Non possiamo affondarlo. abbordiamo la nave o costringiamolo ad attraccare. Capitano, sta attraversando il ghiaccio. Ah, non sei l'unico dotato di una del genere, Shay. Beh, speriamo che funzioni bene. Liberiamoci del ghiaccio! Funziona! La via è libera. La fortuna ti assiste di nuovo, ma non perdiamo troppo tempo a festeggiare. Smith... Sta scappando. Adibate. Queste acque sono È una trappola. Traspeditele all'inferno. Smith non deve scappare. Sbarazziamoci di queste distrazioni, D. Sì. Lo troveremo. Eh, sì. bene. Ecco qui, sì. si muove di moto Di sicuro speravo di assistere alla tua figlia. Mi dispiace, ma devo deluderlo. Ed è ancora a portata. Che diavolo sta facendo? Un'altra tattica dei Templari possono ricoprire intere zone dell'oceano con le fiamme. Attento, Shane! Rischiamo di finire in cenere. È solo un ultimo tentativo disperato di farla franca. Sa che ormai è nostro. dove stava andando il bastardo ha un accampamento seguiamolo a terra sparare vicino a quella preziosa scatola è fuori discussione vedrò di occuparmene io No! Hai almeno idea di cosa sia? Un antico manufatto Creato da coloro che vennero prima Sì Non importa Nemmeno le più illustrimenti di tutta l'Europa sono riuscite ad attivarlo Mi manca solo il manoscritto e tutto sarà svelato. La dei precursori Smith è morto Ben fatto sei sì. Dov'è, chevalier? Sta tornando dalla Gherfone Temo che dovremo festeggiare senza di lui Non sono in vena di festeggiamenti, Liam So che dobbiamo recuperare questi manufatti Ma a che prezzo Samuel Smith Riusciva a malapena a impugnare la spada? Ucciderlo è stato necessario. Ma. Niente ma. Smith era un uomo pericoloso. Un Templare. E quel che è peggio, aveva la scatola. Dovresti essere orgoglioso di te, Shane. Eh? Può darsi. Ora dobbiamo andare ad Albany. Lì c'è James Wardrop. È a lui che Lawrence Washington ha consegnato il manoscritto. Kesego Wase ci ha detto che James Wardrop ha sradicato molte tribù dalle loro terre native. Abbiamo le prove che. Innumerevoli massacri. È uno degli uomini più malvagi e spietati dell'epoca. Sfrutta la legge per portare a termine i suoi scopi. E quando quest'ultima non è d'aiuto, fa in modo che i legislatori la capino. Ascoltami, Shay. James Wardrop è un burocrate e non gli interessa se le sue azioni danneggiano gli altri. We're doing the Aprite le vele! Forza! Andiamo dritti verso la finale delle alte! Ancora! <tose> <tose> <tose> <tose> Roce e Ecco la città di Albany, Shane. La più grande città di prima. Uh, uh, uh. Sei qui. Il congresso è ancora riunito. Washington e le milizie hanno attaccato i francesi vicino Jumonville. Per la Francia è un atto di guerra George Washington Il fratello minore di Lawrence Sì, proprio lui Parlando di Lawrence Washington Da quando l'hai eliminato, James Wardrop ha fatto carriera Tutte le risorse templari sono a sua disposizione Che mi dici del manoscritto? A New York mi confermano che c'è la Wardrop E ho saputo che è qui al congresso, molto ben protetto Shay, trova Wardrop e prendi il manoscritto Qui è pieno di templari. Io e Liam non li faremo fuggire.